Massimo Zwin mi occupo di acquisti per, per l'attrezzo abbigliamento e calzature per la catena Sportland e ne diciamo, formo l'assortimento di vendita. Lavoro da Sportland da quasi vent'anni, in precedenza facevo lo stesso lavoro per altre, per altre catene. E faccio sport da sempre e tutti gli sport mi attraggono, in particolare quelli endurance, quelli in cui bisogna mettere, mettersi in gioco al di là della preparazione sportiva l'onde preda è un'idea un un'idea che abbiamo avuto e un gruppo di amici sei anni fa che si è sviluppata e modificata o evoluta fino alla forma attuale quindi l'inizio doveva essere un triathlon che vedeva, vedeva concatenarsi tre, tre percorsi già esistenti che è appunto la la traversata Predore Iseo, a nuoto, il percorso della Gimondi Bike e il percorso della Proi Gillem, che sono tre percorsi concatenabili e avrebbero dato vita a un triathlon bresciano. E poi l'idea si è modificata nel tempo sino ad aggiungere a quella attuale, ovvero non più un triathlon ma un duathlon particolare che vede una frazione di bici e una frazione di trail e un'altra frazione di, bri, di bici. Tanto l'idea è nata da una da una prestazione fatta già diverse volte, non abbiamo inventato nulla in questo caso ma semplicemente abbiamo voluto dare una dignità e, più, e, e due regole proprio per dare corpo all'idea della ondottesa. Quindi partenza da Piazza della Loggia, arrivare alle pendici della Damello in bicicletta, salirlo e, e tornare di nuovo alla bici, a prendere la bici per poi tornare eh, in Piazza Loggia. L'idea appunto era di, di colmare delle, di questi tasselli di gare mancanti secondo noi sul territorio e di inventarcele. Quando una gara non è proposta da qualcun altro abbiamo sempre avuto l'ardire diciamo, di, di inventarcele e di farle per conto nostro. E, le challenge che vanno di moda in questo periodo e Strava hanno completato l'opera e consentono anche eh, a chi non trova la propria gara sul territorio di, di organizzarsela di farsela in, in autonomia ehm, individuare un fkt quindi un fast techno time il miglior tempo conosciuto su un percorso è una cosa che mi attrae molto quella di unirlo a due discipline è un po più complicato e complesso ma quando sono così effettivamente tangibili come una partenza tanto nota come piazza loggia un arrivo eh, parziale come la della Damello e il rientro e sono comprensibili da tutti di conseguenza e ci sono anche poche possibilità diciamo, di, sia di sbagliare che di trovare alternative e di conseguenza avere un FKT su questo tipo di percorso non è poi così, così sbagliato. L'idea di chiamarlo onde preda è proprio una trasposizione da dal il nome Iron Man eh, in, in dialetto bresciano, tanto più che riteniamo che questo eh, home de pre del dialetto possa, possa essere anche esportato e copiato da altre province, quindi eh, l'idea che vorrei esportare è quella di, di fare partire degli atleti in bicicletta dalla piazza principale del capoluogo di provincia farli raggiungere a piedi poi sulla vetta più alta della provincia e rientro e chiamarlo ovviamente con l'idioma locale. L'idea appunto non era cioè dell'onde preda non è una, una l'evoluzione di, quella, di quella, quella trasposizione che volevamo fare quindi con l'unione di tre percorsi già esistenti ma qualcosa di già fatto perché effettivamente è Brescia d'Amello in bicicletta hanno fatto in tanti, hanno fatto il povero Claudio Caudano, alcuni non rientravano dalla frazione bicicletta ma rientravano in treno ma l'idea è per dare un senso appunto di farla completa, un bicicletta fino al Ponte del Guat che sono 110 km con 1700 metri di slivello. dal Ponte Guat alla Vetta dell'Adamello e rientro che sono circa 21 km con 2000 metri di dislivello e gli altri 110 km di rientro eh, e possibilmente questo dagli anche un termine temporale farlo all'interno delle 24 ore in modo che i riposi possano essere contenuti in modo che eh, l'obiettivo è ovviamente di farlo in una, una soluzione unica che non ci siano, eh, diciamo, riposi sono quelli necessari di, pochi, di poche decine di minuti tra una frazione e l'altra i segmenti sono, sono già su Strava e chi li riporta li, li denomina on the preda eh, bicicletta andata, on the preda trail, e on the preda eh, bicicletta ritorno. Eh, tante persone l'hanno già fatto e mi auguro che ci siano tante altre persone che la, la proveranno. E ribadisco io ho fatto, ho fatto questa cosa non, eh, non volendo inventare niente eh, ma semplicemente cercare di promuovere questa, questa idea e, mh, sono convinto che ci saranno tante persone che si diceranno, tante l'hanno già fatto e semplicemente dare un ordine alla cosa invece che partire dal cancello di casa si parte da Piazza Loggia che è una cosa eh, mh, riconosciuta da tutti, è un simbolo bresciano e può a questo punto anche diciamo, le prestazioni tra atleti e l'età si, si possono confrontare. Si può fare ogni qualvolta il meteo, soprattutto nella frazione della dell'adamello lo consente, e anche diciamo, la, le temperature. Eh, e le giornate, la lunghezza delle giornate, uno può decidere di partire come abbiamo fatto noi a mezzanotte da piazza Loggia e cercare di arrivare entro la mezzanotte del, dello stesso, del giorno successivo, delle del, del 24 ore successive oppure decidere di affrontare la frazione, la frazione trail in altri orari questo è a discrezione, non ci sono limiti in questo e, e semplicemente determinare il, il più veloce o semplicemente mettersi alla prova e vedere chi, chi ce la fa ad unire questi due simboli della della brescianità, appunto la pezzaloggia e la vetta della davello